Vinditalia 2018 è il momento del gruppo q proprietario del marchio LK e ci troviamo in compagnia di Antonino Cuttonaro che è l'amministratore delegato dell'azienda Buongiorno Antonino Buongiorno a tutti Bentornato dinanzi agli schermi di Menitv.it. Ogni due anni l'intervista con te è obbligatoria Intanto cosa presentate qui a Vinditalia 2018? Dunque quest'anno noi usciamo con due, due novità particolari una abbastanza diffusa sul mercato come l'app la, la nostra MyBubble che è la nuova app che ci permette di mettere in connessione il distributore automatico con tutti i sistemi di pagamento sia sulla piattaforma Android che Apple. L'altra grande novità che per noi è continuità del, del passato è la gestione dei buoni pasto con un nuovo totem, una nuova immagine, quindi oggi abbiamo anche il prodotto più fashion diciamo, per i mercati più esigenti. Ma non finisce qui perché intanto voi quest'anno ufficializzate la nuova immagine aziendale. Sì, eh, questa è una buona occasione per eh, come dire, eh, portare al pubblico un gruppo sempre più unito, quindi la capogruppo Qsave che entra prepotentemente nel mercato del vending senza però soffocare il key che per noi è una grande, rappresenta una grossa tradizione, quindi i due marchi, i due brand si uniscono sotto un unico simbolo eh, e comunque però rimarrà Q6 Velkei. Cosa vi aspettate quest'anno dalla, dalla fiera delle fiere del vending come io la chiamo Venditalia 2018? Ma eh, sin dall'inizio da quando siamo partiti la nostra filosofia era quella di portare nel mondo del vending eh, quella che poteva essere l'innovazione che noi abbiamo sperimentato su tutto il mercato sia retail che di grande della ristorazione collettiva. Direi che oggi possiamo dire che Abbiamo eh, acquisito una nostra significativa presenza sul mercato e siamo diventati un punto di riferimento per la gestione soprattutto dei buoni pasto. Tutti gli emettitori ci hanno riconosciuto la, eh, capacità, il bollino diciamo, di azienda di, in grado di gestire i buoni pasto e noi tutto questo lo riversiamo nel mondo vending. Le visite sono state, eh, mi auguro, siano sempre di più eh, copiose ma soprattutto interessate a questa unicità che eh, praticamente è rappresentata da LK e QSAVE messe insieme. Antonino, un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per tutti coloro che sono dall'altra parte e che desiderano entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni rispetto ai prodotti presentati. Possibile sia scrivere a info 6it oppure a delkei@ Com, oppure andare sui siti che eh, sostanzialmente oggi ce ne abbiamo ancora due ma molto presto potrebbero diventare un unico eh, un luogo dove poter attingere e, e vedere tutte le nostre attività e novità che ogni anno o costantemente siamo eh, impegnati a fare. Insomma l'innovazione abita qui. Sì, noi, io personalmente ho sposato una filosofia leggermente diversa rispetto al mercato generale, ho sempre cercato di fare qualcosa che fosse diverso, non copiare qualcuno per poi cercare di farlo meglio a minor prezzo, ma qualcosa di innovativo ed è quello che spero ci, si, ci contraddistingua di fatto vi contraddistingue grazie Antonino, saluta gli amici che sono dall'altra parte grazie a tutti, grazie a te e arrivederci al prossimo, al, al prossimo Venditalia, alla prossima edizione di Venditalia, anche se c'è una buona probabilità noi riusciamo a vederci in qualche fiera estera perché ci sono delle ambizioni espansionistiche da parte di QSAVE che, che probabilmente la vedranno in Francia, in Spagna, in Inghilterra nei prossimi mesi, o mi sbaglio? No, devo dire che quest'anno abbiamo avuto anche una grossa presenza di operatori esteri che hanno manifestato un grande interesse alle nostre soluzioni e che ci chiedono la presenza sul territorio estero. Noi abbiamo già una presenza in Francia, qualcosa in Spagna, ma sicuramente i prossimi anni saranno rivolti alla crescita anche sul territorio diciamo europeo grazie Antonino, amici non andate via Venitalia continua grazie arrivederci